un nuovo video oggi siamo qua per un nuovo video a tema Zero Waste più che altro a tema anti-haul uh, se vi seguite da poco e non sapete cos'è un anti-haul un anti-haul principalmente è l'opposto di un haul ovvero di la gente che compra un botto di robe e fa vedere che ha speso milioni per comprare delle cose principalmente inutili beh l'anti-haul significa Vedete queste cose? Non ne avete bisogno, non dovete comprarle ed ecco i motivi per i quali non dovreste comprarle queste cose. Ho iniziato questa rubrica quasi per caso eh, e non è una cosa che ho inventato io prima che qualcuno mi dica guarda che non in, cioè non è una cosa tua, no, cioè, non sto dicendo che ho inventato io lanti anzi esiste da YouTube, su YouTube da anni eh, e principalmente è, è mh, possibilmente una delle mie categorie preferite di gente che principalmente fa vedere cose e dice io oh, questa cosa non la compro per questi motivi. Um, ho già fatto due video di questa rubrica che vi lascerò linkati qua sotto se avete voglia di recuperarli. Oggi invece parleremo di una cosa che speravo di fare più vicino al Natale, giusto per stare in tema, ma a quanto pare YouTube è già pieno di questi video, mi tocca farlo adesso all'alba del 14 ottobre. Allora, <ride> uh, oggi parleremo del calendario dell'avvento e perché il calendario dell'avvento mi urta a... Mi urtano un poco, ecco. Eh, non sto parlando del calendario della cioccolata, perché magari adesso qualcuno ci guarda sta stronza che ci dice che pure il calendario con la cioccolata è una, uno spreco di risorse, no, assolutamente, va bene la cioccolata, eh, va bene qualsiasi cosa, ma so, in questo caso sto parlando del calendario dell'evento che ormai qualsiasi brand che vi viene in mente ce l'ha. Ovvero quel calendario fatto di 24 giorni eh, che inizia, inizia il 1 dicembre fino al 24 di dicembre ehm, e ci sono dei prodotti in, in mezzo. Allora, perché mi urta questa cosa? <ride> Se avete seguito il primissimo haul, uh, anti-haul che ho fatto di questo video, che era co contro le influencer, principalmente le influencer che non fanno che promuovere il consumismo e tutto quanto, lì si parlava di mini-size. Ecco, il calendario dell'avvento, principalmente, è praticamente un calendario con tanti mini-size dentro. Poi dipende anche tanto dal calendario, dipende tanto dal... Um, come si dice, dal brand per esempio io mi ricordo l'anno scorso avevo visto tanti di questi video con il calendario dell'avvento li guardavo solo perché mi piaceva vedere il spacchettamento per capire cosa ci sia cosa ci fosse dentro effettivamente Uh, tante volte il valore che loro danno al calendario dell'avvento non, non c'entra niente nel senso che fanno pagare un calendario dell'avvento veramente tantissimo quando dentro ci sono delle poracciate uh, un'altra cosa che mi aveva urtato l'anno scorso è stato il calendario dell'avvento della Lush come ben sapete io sostengo la Lush, è uno dei miei brand preferiti e io compro tante cose da loro uh, dell'avvento era veramente fatto di bombe da bagno, allora per me le bombe da bagno sono l'unica cosa inutile che Lush vende, uh, non dico che io non compri bombe da bagno, però mi è capitato raramente di comprarle da Lush effettivamente, perché sono grandissime e costano tanto e le usi una volta uh, cerco anche, giustamente da quando sono passata anche il Zero Waste, cerco anche di non fare troppi bagni, non... perché comunque è uno spreco enorme di acqua però se mi capita Uh, metto semplicemente un po' di sapone e basta non serve per forza la bomba da bagno che semplicemente serve per creare l'atmosfera non tanto perché ti dà qualcosa di utile alla tua pelle o alla tua bomba cioè sì, ti dà un qualcosa alla tua esperienza per il tuo bagno ma niente di che Uh, quindi qual è il mio problema effettivamente con il calendario dell'avvento? Io ho tanti problemi con il calendario dell'avvento Uno iniziando uh, dallo spreco che si fa Perché effettivamente tu compri un calendario dell'avvento uh, Senza sapere effettivamente cosa ci sia dentro Sì, ci sono gli influencer per questo Ci sono gli influencer che comprano 70.000 calendari dell'avvento Ma li mandano le aziende, non scherziamo che non li comprano tutti uh, Per farti vedere effettivamente cosa ci sia dentro questo calendario La cosa che io trovo che sia, che tolga un po' anche... L'eccitazione è il fatto che tu sai già cosa ti troverai nel calendario dell'avvento, ma allo stesso tempo vuoi saperlo per non sprecare i tuoi soldi inutilmente. Beh, eh, newsflash, potete anche non comprarlo direttamente, comprate effettivamente delle cose che vi servono, perché i calendari dell'avvento spesso sono mini size di cose che boh, o magari avete... Minis di cose che non vi servono, magari vi capita un rossetto che boh non vi piace il colore, o vi capita una cosa che non vi serve effettivamente, cioè tipo boh che ne so: se io comprassi un calendario dell'evento mi capitasse che ne so, il bronzer che io non uso mai. È un prodotto inutile, è una cosa inutile che io finirei per non utilizzare e finirei magari per buttare. Quindi il calendario dell'evento per quanto possa sembrare eh, oh che bello, che ficata! Questi soldi li merito tutti perché trovi i prodottini e bla bla bla. Non è detto che siano cose utili, potete effettivamente prendere quei soldi che spenderete per il calendario dell'avvento e comprarvi delle cose di cui avete bisogno, piuttosto compratevi 10 calendari dell'avvento di cioccolata, che almeno sono anche pure buoni, no? Eh, quindi diciamo che io non ce l'ho con le compagnie perché creano questa cosa, Si sa che ormai il Natale è diventato una cosa molto consumistica, però è diventata ancora più consumistica per, le co per, le per la colpa delle influencer che pubblicizzano queste cose, ma pure i brand che fanno queste cose, che le mandano influencer, le influencer le pubblicizza e dice, oddio, questa cosa è magnifica, meravigliosa, stupenda, la dovete avere per forza. Quindi sì, principalmente c'è uno spreco, uno spreco, un ciclo continuo di spreco, perché eh, non sono cose utili, piuttosto spendete quei soldi in cose che effettivamente avete bisogno. Io mi ricordo una mia amica due anni fa si era comprato il calendario dell'evento della um, Look Fantastic, che è un, non so se lo conoscete, ma è un sito che fa anche le box mensili eccetera eh, che anche sulla, su quella cosa farò un video e... Um... E effettivamente lei ha, ha trovato anche dei prodotti effettivamente validi, cioè delle cose molto belle, ma ha trovato anche tanta merda, cioè ha trovato delle cose che ha detto ma cos'è questa cosa, ma cosa mi serve, ma cosa me ne faccio? E effettivamente cosa te ne fai di 24 prodotti, poi magari c'è gente che si compra più calendari dell'avvento, ne nemmeno uno, ma più calendari dell'avvento e si trova alla fine con, che ne so, un centinaio di prodotti che non usi, che non usi, che magari ti fanno pure tutti schifo. Quindi, um, quindi sono, sono veramente dei... cioè se volete fare dei regali per Natale piuttosto guardate fate un regalo utile ma non comprate in calendari dell'Avvento se uno uh, non vi interessa cosa c'è dentro. Cioè piuttosto sì andate a vedere i video delle influencer che effettivamente aprono questi calendari dell'Avvento, vi fanno vedere cosa c'è dentro e pensate se valga effettivamente la pena. Però per mia esperienza con tutti i calendari dell'Avvento che io ho visto, con tutti gli spacchettamenti che io ho visto, i calendari dell'Avvento valgono la pena Mm, sì e no, vi direi sì e no perché non vorrei neanche fare l'ipocrita dicendo fanno tutti schifo. C'erano cioè, dei calendari dell'avento effettivamente molto belli che avevano magari dei bei prodotti, però vi dico su tanti tanti calendari dell'avento perché mi sono vista un sacco di video l'anno scorso. C'erano almeno una decina di prodotti che dicevo sì, vabbè, ma questa a cosa serve effettivamente? Mi serve davvero? Cioè. Non, non ce l'ho con chi li compra, perché vabbè, se li comprate ho amel, però veramente è uno spreco di eh, materiali, uno spreco di cose, vi ritroverete con prodotti che magari non userete, che non amate eh, e finirete per buttarli. E questo, questo porta semplicemente a uno spreco veramente di prodotti, e anche uno spreco di packaging, perché non è che i prodotti che ci sono dentro eh, sono fatti di carta, di cose, di bla bla magari la lascio è l'unica cosa che vi potrei dire, ah sì dai! Effettivamente hanno delle cose che non sono impacchettate, quindi ci sta, quella è l'unica cosa che potrei dire è un po' eco-friendly. Uh, però allo stesso tempo gli altri brand non lo sono. Quindi, un'altra cosa che mi viene in mente è il fatto che, per esempio, io sono cruelty free, ok? Quindi um, se compro un calendario dell'avvento di. perché ci sono tanti calendari dell'avvento che mettono più prodotti insieme come nel caso di Look Fantastic mettono più brand insieme. Mentre se, per esempio, vabbè, comprate il... semplicemente quello della Lush quello di che ne so i broccer, robe così, sapete che effettivamente col prende, ma quando ci sono questi calendari dell'avvento ehm, dove non sapete cosa vi può capitare, perché magari potrebbero esserci più cose insieme, ehm, nel mio caso vi mi direi che uno, vabbè, non lo comprerei proprio per tutto lo spreco che c'è attorno, ehm, però allo stesso, allo stesso tempo dico, Dio, ma se mi capita un prodotto che non è cruelty free, cioè non lo uso, e anche là si continua il ciclo del non mi piace, non lo uso, lo butto, fine. E Detto ciò spero che eh, abbiate capito il discorso che volevo fare su, attorno a questa cosa, però veramente um, è una cosa che mi urta non poco perché proprio eh, in questi, questa roba di calendari dell'avvento inizia tipo al, nel mese di settembre dove c'è gente che spacchetta tutti questi calendari e c'è gente che vede questi calendari e oddio che figata, oddio voglio tutto. Cioè io conosco gente che si è comprata almeno quattro calendari dell'avvento, cioè ma cosa te ne fai di quattro calendari dell'avvento di tutti quei prodotti? Perché io per prima se penso alle cose che effettivamente uso giornalmente, ci sono delle cose che compro forse una volta all'anno, forse, se mi va bene. Abbiamo capito che nel calendario dell'avvento ci sono le mini size, però anche sulle mini size... Ho fatto un discorso nel primissimo video che ho fatto sull'anti haul e come vi ho già detto li troverete lì qua sotto che... Uh, anche quello è un altro problema, cioè nei calderi dell'evento non avrete mai effettivamente un prodotto full size, a meno che non mettano prodotti full size, a meno che il calendario di quel brand non sia effettivamente così bla bla bla bla bla, um, però sì effettivamente là, anche là troverete dei prodotti che non sono full size, che sono dei mini size, che magari non vi dureranno neanche tanto, magari vi faranno pure schifo, uh, butterete via 10 bottiglietti di, buh, di mini shampoo robe roba così, non vale la pena, non vale la pena. Quindi questo Natale piuttosto, fatevi regalare cibo, fatevi regalare un viaggio, fate regalare un... una giornata alla spa, ma vi prego non comprate il calendario dell'avvento tranne quello la cioccolato, con la cioccolata, con la cioccolata ve, lo, ve, lo, ve lo concedo, ve lo concedo. Niente, io chiudo il video qua. Eh, non ho fatto un video molto lungo perché <ride> stiamo cercando di migliorare questa cosa, di non fare video troppo lunghi, vabbè. <ride> um se spera e niente quindi spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate voi del calendario dell'avvento effettivamente fatemi sapere se uh, invece per voi è una cosa meravigliosa che ve lo farete regalare o se l'avete comprato in passato e magari fatemi sapere se l'avete comprato in passato e vi è fatto tutto schifo quindi uh, che quelle sono esperienze che mi interessano e noi ci vediamo nel prossimo video ciao